In questo tutorial adesso vediamo come inserire dei video o incorporare altri oggetti all'interno della pagina di Sway. Voglio inserire un video dopo questo testo, quindi ho selezionato questa scheda, clicco su più, elementi multimediali, video. Si apre eh, la scheda dei suggerimenti, il video ehm, che voglio è esattamente questo, quindi lo seleziono, aggiungo e voglio che abbia un'enfasi media. Ok, e in questo modo avete visto uh, come inserisco come è semplice inserire un video se lo trovo nella scheda dei suggerimenti può darsi che però mh, ci sia un video che magari qui non facciamo fatica a trovare e eh, quindi cosa facciamo? lo cerchiamo su YouTube quindi apriamo un'altra scheda cerchiamo il nostro video su YouTube come facciamo a inserirlo all'interno di Sway? allora quest'altro video io lo inserirò qua quindi seleziono questa scheda, clicco su più, elementi multimediali, incorporamento, quindi devo inserire un video, però lo vado eh, a prelevare da una scheda esterna Sway e lo voglio incorporare, quindi clicco su incorporamento, vado sulla scheda di youtube che ovviamente me ero già preparata dove lo trovo il codice di incorporamento di un video di youtube vado sotto al video dove c'è scritto condividi clicco si apre questo pannello e vado a cliccare qui su incorpora ecco qui il mio codice io per abitudine deseleziono mostra i video suggeriti al termine del video ma è una opzione ognuno fa quello che gli pare seleziono copio, torno sul mio Sway e dove lo vado a incollare? Attenzione, non qui, ma qui c'è scritto anche, quindi CTRL V, l'ho incollato. Ok, e lascio un'enfasi piccola e andiamo a vedere come ehm, risulta adesso, come si presenta il nostro Sway questo è il video a cui ho dato enfasi media, questo è il testo che ho inserito eh, come titolo, quindi in grande, ed ecco il video eh, messo con un'enfasi piccola invece, chiaramente se clicco qui sono tutti fruibili direttamente su Sway, torno su modifica, e vi faccio vedere sempre col codice di incorporamento è possibile inserire per esempio delle attività GeoGebra, quindi eh, seleziono questo, clicco sul più, torno su elementi multimediali, incorporamento, vado a cercare su GeoGebra quello che mi serve, somma dei primi n numeri, do invio, mi fa vedere alcune risorse, io so che quella che mi interessa è questa, somma dei primi n numeri naturali, clicco su questi tre puntini, e clicco su condividi, però cosa succede? non trovo il codice di incorporamento questo non va bene perché questo è un link allora annullo riclicco sui tre puntini, clicco su dettagli mi si apre una nuova pagina e a questo punto qui trovo un'altra volta il pulsante condividi lo clicco e finalmente trovo incorpora lo clicco e vado a copiarlo semplicemente cliccando qui accanto. Torno quindi nel mio Sway, vado qui, Ctrl V e incollo la mia attività di Geogebra che manterrà le, le sarà comunque un applet vera e propria dinamica fruibile all'interno della pagina Sway. Andiamo a vederla. Quindi scorriamo Ok, adesso la caricata, questa è una spiegazione della formula di Gauss, una spiegazione geometrica, vedete che funziona l'animazione, poi qua verrà, verranno scritti i vari passaggi e ok, l'attività funziona. A questo punto torniamo su, torniamo alle schede e alcune altre cose in un prossimo tutorial